Grazie Presidente, intanto buon pomeriggio a tutti. Eh, no, vorrei iniziare innanzitutto il mio intervento dicendo alla consigliera Grancio che ieri non, ho, non sono intervenuto su una delibera sbagliata, bensì ho confuso eh, la dichiarazione di voto sull'emendamento rispetto alla delibera, cosa che insomma, eh, può anche accadere ai comuni mortali. Eh, detto questo ringrazio l'intervento dell'assessore dell Caffarotti che ha illustrato, seppur brevemente, il piano strategico agroalimentare di Roma, eh, un, un piano come l'ha definito l'assessore eh, su eh, un tema che oggi eh, abbiamo trattato ma che eh, purtroppo non conosce appunto la consigliera Grancio, un tema che questa amministrazione sta seguendo da, da molti anni. Eh, io invito eh, l'opposizione a leggere i verbali delle commissioni ambiente avvenute eh, negli anni addietro, sono state eh, condotte numerose commissioni su questo tema, un tema che l'amministrazione capitolina negli anni non ha mai eh, affrontato, un tema appunto legato alla politica del cibo, alla food policy, oggi come viene appunto denominata. E un tema che invece, come ho già detto anche ieri eh, più volte, che tema che è stato trattato, sviscerato eh, sia eh, dall'assessore Cafarotti, ma ricordo anche bene che eh, le commissioni Ambiente e Commercio hanno presentato una delibera, eh, appunto, di assemblea capitolina per dettare eh, quelli che eh, devono essere gli indirizzi e le strategie appunto sul tema della food policy. Eh, una delibera che nasce dal basso, dai cittadini, dalle associazioni, dal, dai vari professori, delle varie università romane che eh, negli anni hanno chiesto al, al Comune di Roma appunto di dotarsi di uno strumento come quello di Milano. Eh, ciò non è stato mai fatto, eh, questa amministrazione ha aperto un dialogo con queste associazioni instaurando un, uh, un, un attento lavoro, delle attente interlocuzioni sia con loro sia con i cittadini che si occupano anche di cambiamenti climatici e da qui si è data vita appunto questa, questa delibera, una delibera del popolo, così possiamo definirla. Perciò non una, una delibera calata dall'alto, eh, voluta da un, un consigliere X, ma una delibera che nasce appunto dalla volontà di associazioni. Ecco, Questo è importante perché quando si parla di food policy, quando si parla di cambiamento climatico, eh, non si può non ascoltare eh, il cittadino. Eh, perciò ci siamo messi a lavoro eh, con il Presidente Coglia e eh, ringrazio anche la Presidente Carola Pena della Commissione Turismo insieme alle commissioni competenti ci siamo eh, rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a eh, dar vita a questa, a questa delibera eh, delibera che come abbiamo detto più volte non eh, rammento appunto i contenuti perché già li ho ricordati ieri durante i miei interventi delibera che è stata discussa e votata nelle commissioni competenti ricordo anche eh, il consigliere De Priamo su questo potrà sicuramente eh, dar ragione, abbiamo anche eh, sposato la delibera a firma Fratelli d'Italia che riguarda sempre una parte della, della food policy, proprio perché le proposte buone, le proposte che vengono condivise soprattutto su questi temi che devono unire la politica e non, non disunire vengono, vengono accolti. E ricordiamo anche… Eh, il contributo del consigliere Zannola eh, questo in il riferimento anche al capogruppo Pelonzi, il Partito Democratico che ieri ha riferito che questa amministrazione insomma non ha prodotto nulla sul tema della food policy cosa che chiaramente insomma, è stato eh, ampiamente smentito perché il, sia l'assessore eh, Caffarotti, sia eh, oggi eh, chiaramente eh, io in qualità di Presidente della Commissione Ambiente abbiamo riferito che invece questa amministrazione ha fatto dei passi importantissimi, eh, perciò c'è stata sicuramente una collaborazione anche con le forze di opposizione, con i cittadini, con le associazioni per delineare le strategie sulla, eh, sulla politica del cibo a Roma. Ecco, io credo che questi siano, eh, siano i contributi, queste siano le azioni che un comune virtuoso eh, debba fare, non appunto presentando eh, indirizzi ma non interloquendo né con eh, la forza di maggioranza né tantomeno con, con i cittadini. Ecco, questo credo che sia una strategia sbagliata al di là degli interventi. Eh, che si possono fare su un emendamento su eh, la, la delibera. Ecco, gli errori sono altri, che secondo me sono errori cruciali che comunque determinano le azioni sbagliate di un'amministrazione. Eh, io mi auguro che la delibera eh, a firma eh, Diaco eh, Coglia, ma firmata anche dagli altri eh, membri delle commissioni competenti, venga discussa quanto prima, Presidente, eh, perché. Eh, i cittadini l'aspettano da molto tempo e aspettano anche da molto tempo la costituzione di un consiglio del cibo, una consulta del cibo, proprio perché siamo convinti che eh, l'amministrazione Capitolina debba dotarsi di uno strumento così importante di discussione, di ragionamento, di dibattito all'interno delle sedi preposte. Perciò, se vi è eh, a Grazie Presidente, io ringrazio ancora l'assessore Cafarotti per il suo lavoro sul piano strategico agroalimentare di Roma, eh, ringrazio i miei eh, colleghi che hanno contribuito a questo lavoro e ricordo la consigliera Grancio che quando un lavoro eh, si vuole portare a termine eh, per il bene della città, lo si deve portare a termine eh, con tutti i propri eh, colleghi, non soltanto in solitudine, perché in solitudine purtroppo i temi eh, non possono, avere eh, diciamo un, un risvolto positivo. Eh, su questa delibera, Presidente, il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. Eh, io ringrazio ancora tutti con l'augurio che questa delibera della Food Policy eh, a firma di Coglia eh, venga eh, discussa quanto prima. Grazie.